Ciao, io sono Zoe e sono tutor del progetto Name Climate Change, eh, un progetto in cui assieme alla mostra con i ragazzi con cui abbiamo lavorato abbiamo pensato a un'attività un che si chiama Prendo Io Paghi Tu eh, che ha come scopo quello di eh, sensibilizzare eh, giovani e non giovani, tutti quanti, tutte le persone che vogliono partecipare, eh, su, che sono, su quelle che sono le proprie abitudini e i propri consumi cercando di capire eh, quanta CO2 consumiamo effettivamente ehm, con le abitudini che abbiamo. Eh, è un'attività che si svolge a tappe eh, in cui chiediamo di rispondere ad una serie di domande che riguardano appunto ehm, le cose che noi normalmente facciamo durante il giorno e eh, quanto queste cose che facciamo impattino effettivamente sul, sulla vita e quanto in realtà poi queste, modificando delle piccole abitudini che sono davvero molto piccole, quasi irrilevanti si possa effettivamente andare a ridurre quello che è il, il nostro impatto eh, siamo molto contenti di come è venuta questa attività perché è stata interamente pensata dai ragazzi eh, con, eh, con appunto l'intento di, di coinvolgere e spingere a, rif a riflettere senza, senza pressione e senza, e senza giudizio eh, quindi speriamo che che sia accolta piacevolmente da, da tutti quanti.